Ciao a tutti, oggi prepareremo la sbriciolata al caffè, il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa, gli ingredienti sono per la base farina per dolci, zucchero, burro, nocciole tostate, cacao amaro, lievito per dolci, uova, vanillina e un pizzico di sale. Per la crema, zucchero, caffè espresso, latte intero, tuorli d'uovo, amido di mais e gocce di cioccolato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo a preparare la crema. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato. E la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Preniamo sul fondo del boccale, aggiungiamo i tuorli, chiudiamo con il coperchio e il misurino, e azioniamo il bimbi per quattro minuti a velocità 4. Adesso aggiungiamo l'amido di mais. il latte intero e il caffè. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 7 minuti a 90 gradi a velocità 4. La crema al caffè è pronta, trasferiamola in una ciotola capiente, copriamola con pellicola a contatto e lasciamola raffreddare. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, adesso prepareremo la base, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e le nocciole tostate. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo un po' sul fondo del boccale, aggiungiamo il burro. la farina, le uova, il cacao, il lievito per dolci, la vanillina,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 L'impasto è pronto adesso ci servirà una tortiera del diametro di 22 24 cm. abbiamo foderato il fondo con carta da forno e abbiamo unto i laterali con il nostro staccante per teglie trasferiremo metà dell'impasto nella tortiera adesso livelliamo il composto sul fondo schiacciandolo per bene e formiamo anche un leggero bordo. Abbiamo ripreso la crema, rimuoviamo la pellicola e trasferiamola sul, sul composto. Adesso livelliamo per bene. Adesso aggiungiamo le gocce di cioccolato e adesso completiamo col resto del composto sbriciolandolo sopra. Adesso cuociamo a forno preriscaldato in modalità statica a 180 gradi per 40 45 minuti circa. La sbriciolata al caffè è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Sbriciolata al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.